Nella vita c'è chi si muove e chi rimane bloccato nei propri pregiudizi. Discriminare è un limite. Rifiuta l'homo lesbo bi transfobia. Vai su unar.it e scopri i tuoi diritti.